Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, in questa nuova lezione del corso di arabo per principianti. La lezione di oggi sarà, inshallah, sulla lettera Ra, ossia Harfur Ra. E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera Ra con le vocali corte, poi con le vocali lunghe, facendo degli esempi di parole. Allora possiamo incominciare alla barakatillah. ر ا فتحه ر ا ر ا ضمه ا ر و ر و كسره ر ي ر سكون ر ر e ora vediamo degli esempi di parole. RA-FETHA RA-RA rā, RADI'UN rā. RADI'UN Tra l'interazione E vuol dire neonato. RA-FETHA Rah, ra. Oramlun. Ra. Oramlun. l'iterazione, Oramlun. E vuol dire sabbia. Rah, mamma. Ru. Ru. Rumanetun. Rommenetun. traslitterazione Rommenetun. E vuol dire melagrano. Ro. domma, Ru. ru, rumhun, rumhun, traslitterazione rumhun e vuol dire lancia ra kasra ri ri riglun riglun traslitterazione riglun e vuol dire gamba Ra, kasra. Ri, ri, ride un, ride un, trasiterazione ridéun e vuol dire mantello. Ra, sukun, r, sucun R. Markabun, markabun. Trasiterazione, markabun. E vuol dire barca. Raw, sucun, r, r. Perdon, perdon. Trasiterazione e vuol dire scimmia. Ora vediamo le vocali lunghe. Ro, fethe, elif, r, ra r, r, r, ru ru Rica strada, yeah. Ri. Ri. Ora vediamo gli esempi di parole: Ra fetha elif. Ra ra. Rai tun. Rai tun. Trasiterazione. Rai tun e vuol dire bandiera ra damma waw ru ru wurudun wurudun rasiperazione wurudun e vuol dire rose Ro. Castra, yeah. ri, <totipo> ri, ricetun, ricetun, traslitterazione, <totipo> e vuol dire piuma. Ecco, con questo ultimo esempio abbiamo finito la lettera <totipo>. ra. Quindi... Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione Allah, che sarà sulla lettera Zoi. Alla prossima!